Minimalismo e regali È precisamente la festa della mamma e ho deciso di farle una sorpresa In questo video ti racconto la mia sorpresa, il fallimento della mia sorpresa Ma soprattutto come il minimalismo può trasformare una sorpresa in un'esperienza significativa e quasi spirituale La storia incomincia l'8 maggio, ovvero due giorni prima della festa della mamma, ovvero domenica 10 maggio uh, Sto tra me e me e dico ma cosa posso regalarle, cosa posso farle, una sorpresa, boh Comunque prima di raccontarvi la storia devo brevemente farvi capire che tipo è mia madre Incominciamo dal nome Liduina, che è il nome insolito, io già me giovane immagino, no nonna, andare all'anagrafe, il tizio gli fa ma è sicuro che vuole chiamare sua figlia Liduina? E quello dice sì. vabbè. Comunque tutti la chiamano Lilly il vagabondo. Per descriverla vi faccio vedere delle foto. Ecco, lei, lei, sempre lei, mm, lei e lei. Era una ragazzetta testarda ma con il cuore d'oro. Insomma è una di quelle figlie che ha sempre aiutato a casa, si è laureata in medicina pagandosi tutto, allenando dei mocciosetti e insegnandogli atletica. Durante il percorso di laurea in medicina ha incontrato il vagabondo di mio padre e inizialmente è uscita la ranocchia di mia sorella e poi sono venuto io. Mia madre è la tipica madre che ha vissuto in abnegazione nei confronti della famiglia, quindi qualsiasi mio bisogno, qualsiasi bisogno di mia sorella era risolto just like that. Per farvi capire una giornata di mia madre si sveglia alle 8, va a lavorare fino alle... 15-16 torna a casa mezz'ora fa pranzo verso le 16 ritorna al lavoro e poi torna a casa alle 22 alle 22 fa cena un'oretta stira lava si aggiorna studia e fondamentalmente torna a letto e questa è la sua giornata giorno dopo giorno dopo giorno Ora che avete un'immagine sommaria della mia genitrice, torniamo alla storia. La storia di un ragazzo che vuole un bene nell'anima alla madre, che vuole farle una sorpresa nel giorno della festa della mamma. E quindi ho pensato dei fiori, mm, no, non è la tipo di fiori. Poi un maglione, di solito ti piacciono quei maglioni, le rana mm, però ne ho tanti. Un nuovo set di tazzine, lei è abbastanza fetice, non so perché le piacciono tantissimo le tazzine al caffè. Però anche questo non mi convince. Ero disperato e non sapevo cosa regalarle quando d'un tratto il minimalismo è venuto in mio soccorso. Regala esperienze, non cose. Ok, esperienze, non cose. Quindi volevo in qualche modo sorprenderla con qualcosa che facesse. che fosse allo stesso tempo un'esperienza. 9 maggio, un giorno prima della festa della mamma. Sono sceso e ho chiesto a mia madre: Ma la tua torta preferita qual è? La le fragole... L'abbiamo stata... L'abbiamo stata la, di come me, ma non... La... Ok, avevo 24 ore per imparare a fare la torta, comprare tutti gli ingredienti e farla. 3, 2, 1, go! Come tutti gli chef improvvisati in erba ho cercato la ricetta su giallo zafferano. Avevo bisogno di farina, burro, zucchero a velo, uova, scorza di un limone, tuorli, amido di mais, zucchero, latte, panna, barcello di vaniglia... Zucchero, acqua, succo di limone, fragole. Ora che sapevo gli ingredienti, via, subito a fare la spesa. Come sempre, quando c'è il tuo piano e devi eseguirlo, la vita si trasforma in un piccione che ti caga in testa. Cos'è che è successo? Al supermercato avevano finito l'amido di mais. Dopo aver imprecato un po' il diavolo, ho visto che accanto all'amido di mais c'era l'amido di riso. che okay, c'era ancora a differenza del primo. E quindi mi sono detto, beh, sono sempre amidi, quindi può andare. Quindi sono tornato a casa, ho nascosto tutti gli ingredienti per poi l'indomani farle una sorpresa Svegliarmi, tanto lei la mattina va a correre e poi lavora sempre nel suo studio Quindi le faccio la torta e quando viene su, ha la sua torta sono appena svegliato e adesso vado a preparare la torta per mamma Ed eccomi qua, impacciato, armato di qualche cionfrosaia da cuoco e bilancia pronto a fare la torta Quando ad un tratto, mentre sto per versare la farina, indovinate chi arriva? Eh? Eh, sto preparando la tua torta! Eh, vabbè. Eppene sì, mia madre eh, Che, che parlando, fallimento ragazzi E voilà, ecco a voi la faccia di una persona che ha appena fallito Ma nonostante rovinato la sorpresa, sono andato avanti lo stesso di body di body Ottimo! Il solo mi ha sgamato a fare la sorpresa, mi hanno detto, no, adesso ti aiuto, ti taglio le fraule. Penso in maniera come si fanno le torte perché questa roba così è una cosa complicata e non lo faccio mai. Ah, ah. Mm. Buona, buonissima. Mm. Non puoi so, mai provare, non vuole. Non puoi Com'è? Ok, ma non mamma. Chi è che la vetrina? Dimmi che ne pensi. Ti piace? Ed eccomi qua, vedete sono le 19 del 10 maggio e sono strasoddisfatto. Perché? Perché ho regalato un'esperienza a mia madre. Ho passato la domenica mattina insieme a mia mamma a scherzare, a ridere, a scambiarci vedute. Le Lei adesso ascolta questi podcast di filosofia e quindi ci scambiamo delle battute su Marco Aurelio, su Seneca. Insomma ci siamo divertiti. La torta sembra, sì, un regalo di insulso. Ma devi sapere che in quella torta c'è tutto il mio amore, c'è tutta la mia gioia, c'è tutto l'affetto che dimostro per mia madre. Questo non vuol dire che chi regala una borsa alla madre è un figlio di Satana, assolutamente. Il punto che vorrei veramente enfatizzare qua è che il Minimalismo, ovvero il cercare di meno, può dare effettivamente molto di più. C'è una bellissima frase, sono non ricordo che l'ha detta, che fa più o meno così, no? Il dono più grande che posso farti è il mio tempo. Il fatto che avessi creato con le mie mani la sua torta preferita da zero l'ha resa molto più felice di un maglione o qualsiasi cosa materiale reperibile con un click. Perché lei lo sapeva che dietro quella torta c'era un mio mettersi in gioco, un fare qualcosa che non sapevo fare, un voler mettere qualcosa nel regalo, qualcosa di mio, che è intangibile. Immateriale. Da quando sono minimalista cerco sempre più esperienze e meno cose. E questo, in una maniera che non riesco assolutamente a spiegarmi, mi collega ancora meglio alla via dell'amore alla via della connessione, e alla via del sentirsi in armonia con questo dannato, bellissimo mondo. Mamma mi ha donato la vita, l'amore e la sicurezza. Io gli ho donato una torta. La vita sicuramente non è una torta, ma se vogliamo dare un finale decente a questo video, diciamo che la vita è come una torta, no? Richiede giusti ingredienti, non uno in più e non uno in meno. Insomma, l'essenziale. L'augurio che ti faccio è che tu possa rendere la tua tua <coughs> vita bella come quella che ho vissuto oggi stamattina con mia madre insieme a ridere, a scherzare e a mangiare un buon mezzo di torta. Con affetto e speranza. Ciao mannaggia!